Grazie Presidente, eh, di fatto nel nostro ordine del giorno appena votato, precedentemente votato, eh, credo sia stata fatta una buona sintesi di tutte le intenzioni e delle necessità che riguardano l'azienda Pharmacap per ciò che riguarda il, il futuro. Su questo ordine del giorno, eh, in realtà... Abbiamo eh, diciamo, alcune perplessità che sono, a parte la prima parte, che diciamo, siamo d'accordo eh, eh, tutti. Poi bisogna vedere giustamente, dice la consigliera Baglio, vedere come. Non so se nella precedente consigliatura il piano delle partecipate prevedeva tutte queste cose nel, per ciò che riguarda farmaca o qualcosa di diverso. Forse la seconda. Comunque vabbè, lasciamo, eh, andiamo avanti. Allora, eh, in caso di allora, qui bisogna capire se il, la critica è al fatto che qualcuno preoccupandosi del della possibile situazione relativa a alcuni bilanci chiede una due diligence per scoprire se i bilanci sono stati fatti bene o eventualmente vanno rettificati, se questa sia una cosa buona o una cosa cattiva. Per me è una cosa buona e credo anche per eh, tutti i colleghi consiglieri che eh, sposano l'idea di, eh, di scoprire la verità sui numeri di un'azienda, un numeri così importanti. Quello che avviene dopo, eh, signori, lo stabilisce, lo stabilisce la legge, per cui poi è all'interno di quella legge che si trovano eh, le soluzioni e ovviamente l'intenzione rimane quella che abbiamo già detto nel nostro ordine del giorno. Sul discorso eh, al commissario Stefano, qualcuno lo ha diciamo, eh, tacciato di ritorno al passato, e qui addirittura troviamo un ripristino di fondi quando l'idea è quella di creare un'azienda efficiente che addirittura vada verso l'autosufficienza e non verso no, un, diciamo, una forma di erogazione di servizi che tra le altre cose non rappresentano, perché non si capisce se poi il sociale è il core o non è il core di questa, di questa azienda. Per cui, Riteniamo che un'azienda ben gestita possa anche far fronte eventualmente a una riduzione dei fondi rispetto al sociale, derogare servizi sociali sul, sul territorio grazie anche proprio alla, a una gestione efficiente. Per cui su questo ordine del giorno voteremo no. Grazie.